Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo format I condotti EPS Per quelli che non sanno cos'è un condotto EPS Significa che non hanno mai visto Star Trek Ma se tu hai visto Star Trek Sai cos'è un condotto EPS Allora, in questo format Io parlerò di Star Trek Ma non lo farò nel modo in cui Lo fanno tutti su Youtube Ma in un modo molto particolare Facendo vedere le cose, diciamo Brutte, in buona sostanza Esporrò di Star Trek la biancheria sporca questo non vuol dire che io non sono un fan, anzi io amo Star Trek, però è anche bello comunque cercare di discutere anche delle cose che non ci fanno piacere, che non dico che siano brutte, ma sono un po' spiacevoli. Ed infatti in questa rubrica, che sarà chiamata le porcate della federazione, vedremo tutte le cose brutte che la federazione ha fatto. Perché questa idea? Um, perché molto spesso in Star Trek La Federazione Unita dei Pianeti Viene vista come uno stato buono Pieno di disani e principi morali Invece tutto il resto della galassia sono i cattivi Ma sarà veramente così? In questa rubrica analizzerò diversi episodi di Star Trek E scopriremo che anche la federazione Ha i suoi scheletri nell'armadio Come possiamo iniziare questa nuova rubrica Delle porcate della federazione Se non parlare di una delle grandi porcate che la Federazione ha fatto. Questa, diciamo, porcata si ripercuote in tre serie di Star Trek. Nella fattispecie, inizia con The Next Generation e poi si propaga per Deep Space Nine e Voyager. Quindi, vi consiglio di salire a bordo della nostra USS Relativity e andare a vedere cosa è successo. Quindi di cosa parliamo? Della questione dei maquis. Beh, i maquis, senza troppi giri di parole, sono un'organizzazione eh, terroristica che indirizza il suo astio verso l'Unione Cardassiana. Per capire i motivi di questa cosa dobbiamo fare un passo indietro e andare al 2367. Perché in quell'anno eh, la federazione che era in guerra con l'Unione Cardassiana stipula un armistizio. Questo armistizio, la prima cosa buona che dice è il termine dell'ostilità. Bellissima. Un'altra cosa buona che stabilisce è che crea una zona di cuscinetto chiamata zona smilitarizzata che non permette né alla federazione né al, all'Unione Cardassiana di stabilire presenza militare, soprattutto armata. Ecco perché è chiamata zona smilitarizzata. Eh, eh, la cosa importante è il terzo punto di questo trattato è entrambi i governi hanno fatto delle congestioni territoriali ciò significa che alcuni dei sistemi solari sotto la federazione passano all'Unione Cardassiana e viceversa e questo è il motivo per cui nascono i maquis bisogna capire esattamente cosa è successo allora facciamo un salto a The Next Generation dell'episodio 20 della stagione 7 questo episodio è molto complicato ci sono diverse storie io non focalizzerò semplicemente la storia dei maquis Praticamente il Capitano Picard, comando della USS Enterprise D, riceve una visita da parte dell'ammiraglio Necheyev, con cui lui non ha mai avuto mai un bel rapporto, anche perché l'ammiraglio Necheyev è una un po' tosta. Diciamo, questo incontro con l'ammiraglio Necheyev si discuteva su cosa fare con i coloni di Dorvan 5. I coloni di Dorvan 5 erano coloni che si erano stabiliti in un territorio di confine, però Sempre dal lato della federazione Che a causa del trattato Questo sistema passava ad unione E questo è il problema Siccome da lì a poco i cartesiani avrebbero reclamato quel sistema solare I coloni sai dove vanno Infatti gli ordini dell'ammiraglio NGF erano molto diretti A Picard gli era stato ordinato di sloggiare i coloni La sua missione sarà di evacuare la colonia su Dorvan 5. Ch intanto chi erano i coloni di Dorvan 5? Erano degli esseri umani nella fattispecie erano dei nativi americani che siccome, come noi ben sappiamo nel, dalla storia, erano stati sloggiati dalle da loro terre e infatti tuttora vivono in delle riserve negli Stati Uniti, hanno preso i baracchi e i burottini nell'universo di Satrega e si sono stabiliti là. Altri nativi americani sono stabiliti in altri sistemi, ma questo non ha importanza. Alla fine, come si è concluso quell'episodio? Si è concluso che i coloni di Dorvan V rinunciano a essere cittadini della federazione e quindi passano di fatto sotto la giurisdizione cardassiana. Ed è questo il casino che si viene a creare Perché molti altri seguono questo esempio Quindi cosa succede? Che tutti questi coloni Che prima si trovavano diciamo dal lato della federazione Adesso sono passati da parte dei cardassiani, Perdendo il loro status di cittadini della federazione Hanno comunque perso tutti i loro diritti Tra cui la protezione della flotta stellare E questo è un tasso dolente E il problema è che I coloni diciamo della federazione Che stavano dall'altra parte del confine Venivano un po' diciamo... Eh, per come dire, molestati dai cardassiani la cosa intrigante è che il come venivano molestati venivano molestati militarmente attenzione, non dai militari ma di altri coloni cardassiani che in qualche modo venivano riforniti ed è questo il casino che si viene a creare perché praticamente dei coloni della federazione che venivano continuamente molestati dai coloni cardassiani si sono riuniti e hanno formato questa organizzazione i maquis hanno preso tutto quello che avevano astronavi di fortuna armi Quelle che avevano e che riuscivano a procurarsi, e hanno iniziato anche loro a fare delle ritorsioni contro i coloni cardassiani. Ed è qui che nasce tutto il casino. Che si ripercuote in Star Trek Deep Space Nine e in Voyager. Ma andiamo con ordine: cosa succede in Deep Space Nine? Infatti, nel ventesimo episodio della seconda stagione di Deep Space Nine tra l'altro un episodio diviso in due parti c'è un'astronave un cargo dei cardassiani che prima attracca su Deep Space Nine per poi ripartire verso l'unione cardassiana che quando riparte esplode e il motivo per cui esplode è perché è stato appunto un attenato ma chi? Per analizzare questa faccenda i due ufficiali più alti in grado di frontiera vengono messi in contatto chi sono questi? Da un lato ci abbiamo il nostro eroe comandante Cisco e dall'altra parte ci abbiamo il tende comandante Kevin Hudson, che tra l'altro nel primo meeting che ha con Sisko, si scopre che comunque eh, Cal è così che lo chiama Cisco erano molto amici, dei tempi dell'Accademia che tra l'altro lui conosce pure Dax non già zia Danks, ma Curson Danks. Vengono messi in contatto e Cal fa presente a Cisco alcune cose, tipo che i coloni avevano diciamo, tutti le loro ragioni per reagire male verso i Gardassiani, addirittura utilizzando la forza, perché comunque, diciamoci un chiaro, gli stavano rubendo il c***o. Dopo che si fanno delle indagini si scopre che è praticamente il motivo per cui i Machi hanno fatto questo attentato terroristico... Era perché sospettavano che la Bok è il nome di questo vascello, che è stato fatto scoppiare, trasportasse delle armi che andavano a rifornire i coloni cardassiani all'interno della zona smilitarizzata. Che Era una cosa vietata dal trattato con la federazione. Infatti i cardassiani erano furbei. Praticamente loro rifornivano i coloni cardassiani mediante dei giri strani e non... Direttamente perché non potevano. Così che i coloni cardassiani potevano, insomma, rompere i ci ai coloni federali che stavano dall'altra parte del confine. Alla fine di questo episodio di Deep Space Nine, che tra l'altro si intitola I Machi, si scopre che Hudson, che era un ufficiale della Flotta Stellare, in realtà è un Machi. Viene scoperto da Cisco e di, e di fatto. come possiamo dire, lui tradisce la Flotta Stellare. Per sposare una causa in cui lui credeva. Madonna, che casino. Il problema è che, diciamo, la storia dei Maquis ha delle ripercussioni, non solo in Star Trek Deep Space Nine, ma anche delle ripercussioni su Star Trek Voyager. Perché? Se vi ricordate l'episodio pilota di Star Trek Voyager, il capitano Genoway prende la Voyager e se deve andare nelle Badlands. Prima attracca su Deep Space Nine e poi parte alla ricerca dell'astronave in cursore di dei perché Chakotay aveva all'interno del suo equipaggio Tuvok che era un infiltrato della federazione tra l'altro era ufficiale della sicurezza di Katherine Genway che le rivoleva indietro e anche catturare e arrestare l'equipaggio di Chakotay però come sappiamo sia l'incustore Maki che la Voyager vengono catturati dal custode portati nel quadrante delta che poi come ben sappiamo restano là e quindi si trova la Voyager a dover ospitare un equipaggio maquis che comunque erano dei terroristi molti di loro erano comunque persone che avevano fatto l'accademia della flotta stellare ma l'avevano lasciata per un motivo o per un altro la Voyager ospita questo equipaggio quindi l'equipaggio si deve diciamo combinare i primi tempi le cose non vanno bene infatti ricordiamo l'episodio 16 della prima stagione di Voyager dei membri maquis non tanto disciplinati che vengono messi in riga da prima da Chakoti con un bellissimo gancio destro a uno di loro e poi vengono messi in riga da Tuvok diciamo questo episodio è fondamentale perché comunque fa capire il tentativo della, del capitano Genway di far mettere i due equipaggi insieme e farli diciamo vivere in comune accordo anche perché comunque sono nei quadrante detta alla ricerca di trovare un modo per tornarsene a casa e quindi non si sa per quanto tempo devono stare insieme due sono le menzioni speciali Particolare. Numero 1, il capitano Sisko ha un ufficiale della sicurezza della flotta stellare che compare quando la questione del dominio inizia a diventare molto più pericolosa che poi in futuro diventerà pure una guerra. Quindi questo ufficiale, Michael Huntington, che è un ufficiale ligio alle regole, si scopre alla fine che è un maquis e quindi con un abile, diciamo, trucco, riesce a mettere mano a quattro replicatori industriali che erano destinati all'Unione Cardassiana perché era tanto così dal baratro stavano diciamo cercando di respingere l'avanzata dei Klingon che si erano un po' svegliati al loro torpore, e avevano mani di conquiste. Infatti, c'è stato addirittura un periodo in cui l'impero Klingon aveva avanzato delle protesi territoriali anche nei confronti della federazione, sempre in questo periodo della quarta o quinta stagione di Deep Space Nine. Quindi Michael Eddington alla fine scappa con questi replicatori industriali con la promessa di Cisco che lo avrebbe andato a cercare e lo fa. Alla fine, tutti i machisti vengono massacrati dai De cardassiani dalla federazione no, l'Unione Cardassiana entra a far parte del dominio quindi diventa un membro del dominio ricordiamoci, il dominio è una potenza un po' dittatoriale ci sono i fondatori che sono comunque in mutaforma, che danno gli ordini a Vorta e a Vorta gestiscono l'apparato, diciamo, amministrativo di tutto il dominio da quello che ho capito io, ogni mondo del dominio è a sé stante però deve sottostare alle regole che i Vorta dicono Altrimenti chi si ribella al dominio si va a vedere con i Gemadar Perché dico ciò? Uno dei punti dell'accordo fra l'Unione Cardassiana e il dominio Era quello che il dominio si impegnava a distruggere Tutti i nemici dell'Unione Cardassiana all'interno del proprio territorio Quindi in prima abbiamo i Klingon e i Maki eh, I Klingon si sono ritirati con molte perdite Però i Maki sono stati tutti distrutti Sono stati massacrati Perché i Maki non godevano di un supporto militare come i Klingon, e quindi avevano, diciamo, dei mezzi di fortuna: astronavi scassate, armi che funzionano, ma comunque non erano potenti, comunque erano diciamo arrangiati. Il dominio, che era comunque una potenza addestrata, ricordiamoci che i Gemmadari erano creati geneticamente per essere aggressivi e letali, li hanno distrutti tutti. E questa cosa si vede in due episodi di Voyager, nella fattispecie, l'episodio dell 15 della quarta stagione. In cui quando la Voyager riesce a mettersi in contatto col quadrante Alfa, inizia a ricevere le prime notizie da casa. Giacoti riceve una notizia da una sua conoscenza che gli dice che i Machi erano stati annientati. Giacoti lo riporta a Bella Torres e Bella Torres entra nel turbine della depressione perché ha capito che dal suo punto di vista non aveva più senso tornare nel quadrante alfa e l'ambice di, di questa depressione culmina nel terzo episodio della quinta stagione in cui, diciamo, Bellana si inizia a praticare sport estremi sul ponderogrammi molti diranno, beh, ma nel ponderogrammi non si muore si muore se tu disabiliti i protocolli di sicurezza pertanto tutto quello che lei faceva era a rischio di morte bene, chiediamo al nostro Spock cosa pensa della questione chi. Sei d'accordo che i maquis siano dei terroristi e quindi attacchino chi vi sta davanti? Interessante. Molto bene ragazzi, per oggi ho concluso. Spero che vi sia piaciuta tutta questa discussione per quanto riguarda le porcate della federazione. Ci saranno altre cose di cui parlerò di, di questa e anche un'altra rubrica a cui già ho pensato Per tenerci in contatto costantemente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Così che voi riceverete delle notifiche quando pubblicherò un nuovo video Allora quindi ci vediamo per la prossima puntata dei condotti EPS Ciao